per le belle scoperte del mese di dicembre vi voglio proporre tre ricettine questo è un video collaborazione con le Cindy Girls, il link è qua sotto queste tre ricettine sono semplici, veloci, sfiziose sapete quando avete gli ospiti che vi devono arrivare all'improvviso e non sapete cosa offrire? ci penso io! seguite il video e guardate che belle queste ricette e soprattutto che veloci! la prima ricetta che andiamo a fare eh, sono delle briuscine da prima colazione ma anche da merenda ma anche da mangiare un po' così, eh! le potete mangiare come volete Cosa ci serve? Due rotoli di pasta sfoglia rotonda, del burro fuso, del latte, della marmellata, la mia è di Susine, l'abbiamo fatta noi, anzi noi perché l'ho fatta con mio marito e anche del zucchero a velo. Andiamo a vedere la preparazione. Per prima cosa andiamo a spennellare la pasta sfoglia, cioè ne ho aperte naturalmente tutte e due, quindi nella prima vado a spennellare il burro fuso per bene in tutta la superficie dopodiché prendiamo l'altra pasta sfoglia e la andiamo a mettere cercando di metterla uguale dovete aiutarvi un po' con le mani dovete avere un po' di pazienza ma vedete che tutto viene dopodiché dobbiamo fare 8 spicchi quindi tagliamo una parte a metà se avete quella rotellina per la pizza ancora meglio eh? tagliamo ancora a metà Tagliamo lo spicchio di qua e tagliamo lo spicchio di qua. Ok. Quindi ora in ogni spicchio andiamo a mettere della marmellata. Però prima, per girare meglio i cornetti, faccio due tagli, così mi aiuto. Due tagli piccolini così, così mi aiuto a girarli. ok ora andiamo a mettere la marmellata adesso dobbiamo mettere la marmellata in ogni spicchio dovete stare attenti che quando la rotolate la mia è un po' liquida e non esca da tutte le parti al massimo stendetela un pochino vi regolate voi eh, ragazzi adesso dai due aspetta che lo taglio qua che non l'ho tagliato dai due eh, fessurine che abbiamo messo cerchiamo di arrotolarlo in questo modo io lo sovrappongo e vado a rotolare il tutto quanto fino ad arrivare nella punta così poi per chiuderlo, per chiuderlo possiamo usare anche il burro fuso un pochino di burro fuso e gli diamo la classica forma degli cornetti, in questo modo qua ecco qui ora li spennelliamo io uso un po di latte di solito va messo il tuorlo d'uovo ma a me non piace il tuorlo d'uovo perché lascia quella patina che sembra bruciacchiata non mi piace lo spennello con il latte in forno a 180 gradi per 15 minuti forno ventilato se invece avete il forno statico 190 sempre 15 minuti, ma mi raccomando la cottura controllate perché non tutti i forni sono uguali. Prossima ricetta, facciamo i popcorn al cioccolato. Cosa ci serve? I popcorn, il latte, cioccolato fondente, olio. Mettiamo un cucchiaio d'olio. chicchi di popcorn. Ah, Andiamo a sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria prossima ricetta prossima ricetta faremo dei biscotti alla cannella pasta sfoglia quadrata un rotolo mi serve della cannella, del latte e anche, che ce l'ho qui, del zucchero di canna. Andiamo a vedere come si fanno. Allora, dopo aver aperto, allora, dopo aver aperto la pasta sfoglia, la mm, passiamo con il latte. La spennelliamo tutta con il latte, lo potete fare sia con il burro sia con l'acqua, come meglio vi piace, come meglio credete. Zucchero di canna, lo andiamo a spargere sopra, in questo modo. Fatelo appiccicare bene ora mettiamo la cannella anche questa spalmatela bene ora dobbiamo arrotolare la pasta sfoglia stretta stretta sia da un lato che dall'altro E anche da questo lato qua. Finiamo con il latte. Andiamo andare a mettere nel freezer per una decina di minuti la rotoliamo sulla carta nel freezer per 10 minuti così si taglia molto bene e siamo pronti a tagliare eh, tagliamo circa un centimetro in una teglia e anche questi biscottini che verranno a forma di ventaglietto sono pronti da infornare quindi la stessa cosa forno eh, ventilato a 180 gradi per 15 20 minuti controllate la cottura quello statico invece a 190 sempre eh, 15 20 minuti dovete controllare bene bene la cottura